Tra gli italiani c'è chi ha vissuto la guerra. E ricorda ancora il rumore delle bombe. Molti erano nel Belice, in Friuli, in Irpinia, quando tutto ha tremato. E quanti ce n'erano nel Vaillant, a Firenze. Hanno dato tutto, anche nei momenti più duri, per rimettere in piedi l'Italia. erano i nostri giovani ma adesso sono cresciuti e meritano tutto il nostro rispetto gli c'è voluta una vita intera per diventare vecchi